fantastiche interpreti che vi hanno arietate con eh, questi brani eh, scritti dal nostro Brunello Mancini. Allora io andrei da destra a sinistra per presentarvi. Io mi chiamo Maria Letizia De Benardinis e sono un mezzo mezzosoprano. Mm -hmm. Mi chiamo Lorena Sarra e sono un soprano lirico mm -hmm. leggero. Io mm -hmm. sono Giovanna Santuano mm -hmm. e sono. Adesso che mm. fumo un sacco di sigarette ecco perché piano eh? <ride> allora io mi chiamo Resatta De Nisci e lo so che è un pochino Ma difficile difficile da, di facile e è. Eh, vengo dall'Albania e sono un soprano mi piace definirti soprano bene a parte di questo voglio cominciare proprio da te sì. eh, ti era mai capitato di cantare dei testi poetici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 Anna, che sono tante sigarette, vorrei chiedere proprio il tuo rapporto, per esempio, qui c'è un rapporto tra due atti, poesia e, e musica, eh, il tuo rapporto per esempio con gli attori quando vogliono essere accompagnati e eh, anche la finita dell'auto, se non Quindi quando tu dipingi canti? Non suono. È <ride> facilissimo, naturalmente ah, no, suona i no, fumi naturalmente no. anche. Non no. trovo molto in time da combinare cantanti. Insegna e, e molto ad ascoltare questo. Beh, decisamente in questo caso bisogna ascoltare no? delle parole di, di poetiche. Tu l'orale invece che rapporto hai con la poesia? Allora io bello Oh il più bello di tutti è arrivato Perché... Naturalmente da bravo Divo si è fatto eh, sì. attendere Allora io ho naturalmente un bel rapporto con la poesia che mi sono scelta un po' a per di poesia oh, okay. <ride> Ho fatto la domanda canterai qualcosa nel tuo compagno allora chissà ma, <ride> chi può dirlo no? però nel lavoro è meglio fare tutte le cose che si è perso e invece a te Maria dizia chiedo che cos'è per te la musica perché hai deciso di diventare cantante allora io ho deciso in realtà è una cosa che non ho deciso perché io sono nata alla cantante. ah quindi invece di fare il primo così hai fatto oh. sì.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 Arte in generale eh, amo molto la pittura ho fatto l'idea quindi anche io divingo mi, mi diletto, ovviamente sicuramente non so non mi voglio assolutamente <ride> però ecco io amo un po' tutta l'arte in generale cioè il canto è qualcosa che io in particolare sento proprio molto, molto lo sento fisicamente il canto perché quando sto male quando ho momenti Canto. e il canto mi fa stare bene perché trovo che il canto sia molto liberatorio e benedettivo e quindi tanto poesia, musica in generale, ho studiato anche lo strumento, quindi per me l'arte è tutto dopo. Beh, diciamo cosa, perché insomma è ho il studiato il violino, ho studiato anni, eh, sì, e poi ho scoperto in realtà quello che in realtà mi piaceva fare, insomma, era cantare. Quindi, tutta la mia vita con Cina dei progetti per il vostro futuro? ma noi guarda eh, noi ci siamo sì. così, in insomma, realtà ultimamente abbiamo deciso di fare del gruppetto che siamo noi tre ma come? cacao non l'avete presa? ma cacao <ride> è l'anima <ride> del gruppo eh. se, ma se non avessere un portato va benissimo ok, allora non siamo vestito un portato <ride> e quindi ci piacerebbe fare un bel progetto insieme con una bellissima musica che spazia dal, dall'opera classica al musical, al pop lirico. Al, al ecco. Bene, allora andiamo tutta Ischia, un preso Maria Letizia che penso che abbia anche lei dei tanti progetti per il futuro. E, diciamo io ho cantato tanto con mio marito, che è un marito tante cose insieme sì, allora e non avremo tante... però non è vestito di Bordeaux quindi, oh, sì, sì, sì, sì. <ride> e quindi per il futuro adesso sto preparando un repertorio con un chitarrista e poi insomma canto anche faccio parte sono sull'ista di una corale e però adesso i progetti io lascio un po' anche per le cose che fatte questo è un bellissimo e... altro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 Grazie, di... grazie soprattutto anche a Cacao Sopr Sopr Sopr Sopr Cacao è sempre Sopr fondamentale ringraziamo anche per averci dato l'opportunità di questa eh. bella esperienza ringraziamo eh, sì. sì. anche per certo, certo. la certo, è possibile con il bordo anche secondo me sì. non a caso siamo no, tutte le stesse la no, stella no, stella espressivo io vedendovi penso che Brandini e gli specchi Bruno Mancini io solo conosco un po' la poesia di Bruno Mancini e Bruno Mancini e gli specchi si sposano molto bene perché sono tanti rimandi eh, anche culturali certo. no? che nelle musiche insomma si capiscono e quindi bene, eh, caro Bruno Mancini, caro signor Brandin eh,